Il mio pastore, nulla mi mancherà, mi fa giacere in pastori, di tenera eba, mi guida lungo a quei possanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di Gesù. Non temere no non temerei. Il capo con il tuo olio, la mia coppora.